Qualcosina so su venerdì 13 e ve ne parlerò Cercando di Non spoilerare, fatemi sapere Più o meno se avete visto la saga Almeno i primi tre Se li avete visti, giusto per capire Non mi ricordo quali ho visto Di sicuro ho visto i primi tre Perché li ho dovuti, vabbè il primo perché l'ho visto 550 volte Poi il secondo eh, L'ho rivisto Perché dovevo fare la recensione di questo, della Steelbook di Coach Media Nuova, per uscita del quarantesimo di... Eh, io ho messo dentro qua, Questa è il cartoncino che c'era attaccato dietro alle Steelbook, vedete? Edizione limitata, quarantesimo anniversario di questo film Ma perché è così importante? Eh, venerdì 13 parte terza vi metto l'inquadratura anche più, più, più grande, così lo vedete bene. Perché è così importante questo film? Ma c'è l'autofocus. La, la, Vi faccio vedere l'edizione. L'edizione ha eh, il Blu-ray e il DVD, quindi potete, se non avete il lettore Blu-ray potete comunque acquistarla e portarvi avanti. Vi leggo dietro che cos'ha, poi dopo parliamo del film, allora praticamente nei contenuti speciali trovate tagli sanguinanti, Terror in 3D che è praticamente una interviste ai protagonisti, ai registi eccetera, il retaggio della maschera, vi parlo un po' di della genesi della maschera da hockey, i racconti perduti di Ken Blood parte 2 e I racconti perduti di Ken Blood parte 3 Che sono, sono dei, dei, dei piccoli cortometraggi uh, a tema uh, appunto venerdì 13 Fatti abbastanza bene ma che non danno niente di che Sono molto interessanti invece appunto le parti, uh, i contenuti interviste eccetera Il mio preferito è il primo, anch'io io l'ho preso l'edizione perché Gesù indossa la maschera per la prima volta Bravo, allora Marco Bonura Cacciato da questa live perché ha spoilerato No vabbè sto scherzando Appunto ve lo volevo dire Io eh, l'ha fatto lui ha fatto bene Allora perché è importante Questo film Perché è la prima volta come diceva Marco Che Il, eh, il nostro buon Jason Indossa la maschera da hockey E scopriremo da chi la prende e come la prende Per assurdo I primi venerdì 13 non ma figurati eh, è il bello della live è anche questo, cioè poter contribuire, a volte vabbè, dici una cosa che avrei detto anch'io, oppure magari contribuisci con un dettaglio che io non so, oppure no, non volevo dire. Eh, il, prim il primo venerdì 13, attenzione perché questo è spoiler, addirittura non c'è Jason, nel senso che l'unica apparizione che abbiamo di Jason in realtà è una sorta di, di sogno, di, di, di immaginazione. Non si capisce se è una vera apparizione o no, quindi in realtà non c'è proprio Jason. Quindi scoprirete che... Eh... Occhio, perché adesso spegnete l'audio se non l'avete visto, eh, perché è lo spoiler, ho il primo. L'assassino, eh, chi commette gli omicidi, chi ammazza i ragazzi del, del, del Crystal Lake Camp, è la mamma di Jason è la mamma di Jason e lo dovevo dire perché poi andiamo avanti a parlare anche del resto ed è importante il secondo film siccome appunto e anche questo è spoiler la mamma di Jason muore viene uccisa eh, come cazzo hanno fatto a fare il seguito? perché poi c'era un, una diatriba anche per la saga di Venerdì 13 il regista del primo e anche altri volevano che eh, Venerdì 13 fosse una saga dove ogni anno veniva fatto un film a tema eh, horror, ma con storie diverse, dove l'unico filo conduttore era eh, appunto venerdì 13, il giorno, questo giorno nefasto. Eh, invece così non fu. Eh, qualcuno si impuntò che volevano far tornare la figura di Jason, farla, farla diventare un, un personaggio eh, horror, e quindi la regia venne data a Steve, Mi Steve Miner, però anche lì in quel caso Jason non era ancora un villain inteso come protagonista del film, era inteso come colui che doveva far paura, non colui che tutti poi in seguito impareranno ad amare e a, a, a insomma, idolatrare, no? Tra l'altro... Il regista Steve Miner di, di, di questo secondo venerdì 13, parte 2, è anche il regista di Che Sepolto in Quella Casa, di Warlock e di Halloween 20 anni dopo, che in realtà in tutta la saga di Halloween non era neanche così malvagio. Steve Miner gira il secondo film dove Jason ha un cappuccio in testa, un cappuccio di tela bianca con un buco da, solo su un occhio mi sembra, legato con una, una salopetta da contadino, quindi è molto, come dire, bifolco no? nel suo look, è il, il classico bifolco contadino, e, e niente, farà la sua strage di ragazzini, e poi si, si scoprirà che, che è uno psicopatico e che ha un altare in cui tiene i resti della madre mezza mummificata, eh, insomma tutte queste cose qua poi eh, arriva il, il terzo capitolo il cappuccio era veramente inquietante non era male questo cappuccio quindi è molto ripetitivo il secondo no? cioè vengono ammazzati i, i, i ragazzi però si vede lui si vede il corpo si vede la faccia coperta dal, dal sacco eh, e nel finale si vede anche la testa di, di Jason mezza deforme Molto ripetitivo, è uno, il secondo è uno slasherone bello ignorante, che non, ha, non è particolarmente figo, ma non è neanche male come film, è un buon film. Eh, è proprio uno slasherone cattivo, stupido, ma funzionale. È lo stesso anche il 3, fondamentalmente, solo che migliora sotto certi punti di vista. Cioè, venerdì 13, parte 3, finalmente eh, si capisce che Jason... È un personaggio come tutti gli altri, come Michael Myers, come Freddy Krueger. Cioè, Jason deve diventare... È, è, sta già diventando un'icona e, e quindi questo è il capitolo che consacra proprio la figura di Jason. Quindi è forse addirittura quasi da considerare il primo film in cui Jason è Jason. È veramente Jason, è considerato veramente qualcosa... cioè un villain vero e proprio. Questo si chiama Venerdì 13... Parte terza, Weekend di Terrore. Eh, la cosa curiosa del capitolo 2 e il capitolo 3, parte 2 e parte 3, è che tutte e due iniziano col riassunto della parte finale del film precedente. Che io la trovo una roba un po' stucchevole, ma all'epoca forse era utile a, a ricordare un po' come, come si era rimasti, no? come i riassunti delle serie. Praticamente ci sono sempre i soliti ragazzi che vanno al campo a fare i ragazzi che lavorano in questo Crystal Lake. Camp e, e vengono trucidati uno a uno, quindi è proprio uno stereotipo che, che si ripete anche nel terzo film, solo che il terzo film eh, a suo favore ha il fatto che sono, le morti sono estremamente curate, estremamente... Mh, visibili cioè, cioè molto più gore molto, è molto più esplicitato no? cioè, eh, gli, le uccisioni sono proprio violente e splatterose ma non solo c'è anche una componente particolare che questo film è stato girato e pensato in 3D sì perché part, venerdì 13 parte terza è uscito anche con il sottotitolo eh, appunto in 3D, bla bla bla, insomma è proprio uscito al cinema con gli occhialetti 3D, quelli che all'epoca avevano una lente blu e una lente rossa. E molte scene del film sono pensate proprio per stimolare la visione con gli occhialini, quindi ci sono scene in cui eh, Jason eh, spara una, una, come si chiama, un arpione nell'occhio di una vittima, ma anche a scene non di violenza, dove alcuni ragazzi per esempio giocano, fanno dei giochi, di, come si dice, con le palline, fanno volare in aria le palline. E, e queste palline, chiaramente riprese dall'alto, sembra che vengano in faccia al, allo spettatore. Praticamente quasi tutte le morti sono studiate per essere eh, riprese e comunque avere un effetto... Uh, 3d sullo spettatore quindi è veramente un film che visto senza gli occhialini è un po' strano nel senso che non, eh, non ti spieghi certe scelte eh, perché dici ma, ma perché cazzo hanno fatto questa roba strana da un certo punto di vista lo rende ancora più weird, più strambo, più grottesco eh, vederlo appunto non in, con gli occhialetti in 3D e eh, come dire, vedere queste scene un po' strane, un po'. però alla fine gli donano, gli donano. Mi viene il mal di testa solo a pensare al 3D. Invece a me piace, a me piace, quando è fatto bene, eh, chiaramente. Se li tieni su troppo ti, ti dà fastidio, chiaramente, tutto. Mi dispiace che l'edizione non abbia uh, il 3D e, e gli occhialini dentro, perché sarebbe stata veramente la chicca definitiva. È comunque un'edizione molto bella, perché le Steelbook sono, sono affascinanti. Si vede benissimo il film, ci sono 600.000 lingue, sottotitoli di tutte le salse, i contenuti extra, quindi è comunque figa. E poi veramente è... Uh, un, un, un capitolo che tu dici ma perché devo avercelo secondo me ha senso perché comunque essendo un, uh, un capitolo particolare che è quasi è quasi un reboot adesso non vorrei osa osare è quasi un, da considerarsi vagamente un reboot cioè uh, prendo una saga che è arrivata al secondo capitolo e dico ok però adesso bisogna rimettere insieme le cose farla ripartire nel modo giusto e quindi il modo giusto è dare un'identità un'iconografia ben precisa a Jason e qui è stato fatto quindi questo secondo me è il senso di, di comprare questa edizione o quantomeno eh, vederla per cui per chi è, si è fermato solo alla seconda figlia assolutamente assolutamente vederla è caratterizzato anche questo da scene sexy ragazze molto giovani Insomma, mezze nude, c'è tanta pelle, si vede molta pelle, segni al vento, insomma, sono le cose, gli elementi tipici dello slasher: il campeggio, le mannaie, gli arpioni ficcati in un occhio. Le, le uccisioni di questo film sono decisamente più soddisfacenti per un amante dell'horror per un amante dello splatter, dello, dello, degli slasher, questo film, in questo film le uccisioni sono decisamente più soddisfacenti di quelle precedenti, dei film precedenti. Uh, la maschera uh, la prenderà da un personaggio che nel film fa... uno dei ragazzi che fa più lo stupido, che fa gli scherzi, che si finge morto, che, che è un, un ragazzo che vuole fare l'attore, quindi che inventa dei... Si, si inventa delle scenette dove lui è morto, ha degli effetti speciali fatti da lui, insomma, ci sono dei jump scare, tra virgolette, un po' ridicoli su, con queste scene. Ci sono, ci, ci sono addirittura delle scene che si autocitano, è, è talmente un clone, eh, ed è forse anche il suo fascino, no? il fascino dello slasher, e anche nel, nell'essere così ripetitivo no? e questo è un film che è ripetitivo rispetto al, al secondo addirittura c'è una scena identica che è la scena delle chiavi cioè la ragazza corre nella macchina e cerca le chiavi disperatamente eh, e dice qua, praticamente quasi la stessa battuta dice ah, dove diavolo sono le chiavi una roba del genere Proprio dice io avendoli visti a distanza di un giorno proprio ci ho fatto caso proprio la stessa identica scena solo che nel primo caso il furgone non parte, nel secondo caso parte, ma si ferma subito dopo, quindi fondamentalmente è la stessa cosa che accade sempre. A differenza degli altri due l'ho trovato più finto, eh, perché si ha più la percezione che, che il film sia girato in uno studios. E in effetti è girato in uno studios, cioè avrete proprio la sensazione che sia tutto un po, un po' fintino, il bosco, la palude tutto un po' finta. Mm. Questo qua poi alla fine è il primo film eh, dove appunto, oltre all'elemento della maschera da hockey, eh, si è deciso che Jason aveva delle caratteristiche. Quindi se nel secondo Jason cade in ciampa anche goffamente, viene, viene spinto, soccombe, eh, viene sopraffatto, eh, nel secondo questo non deve più accadere. Per cui Jason ha, già inizia a acquisire delle caratteristiche su, da supereroe, di, da soprannaturale diciamo, non da supereroe, caratteristiche soprannaturali come quella di non dover correre, eh, da quel momento in poi Jason non correrà più, camminerà e basta, Jason appare jason tu corri e lui appare continuamente e tutta la tua corsa è inutile eh, non, chiaramente non inciampa più non è più goffo non è più sopraffabile anzi si prenderà pure un'ascia in testa e poi vedrete come andrà a finire eh, insomma diventa eh, inizia ad esserci delle caratteristiche che lo rappresentano quindi è veramente la nascita la nascita di jason il film è andato benissimo Uh, al punto tale che pare che all'epoca non avessero più occhialini da distribuire nei cinema perché il film era uscito appunto in 3D è un film, per chi ama, la... venerdì 13 è imprescindibile, eh, ma al contempo non è... Uh, è chiaramente molto più bello il primo secondo me il primo film è, è, è più interessante dal punto di vista registico e anche come trama ha un colpo di scena, quantomeno, ha un bellissimo colpo di scena, eh, è proprio figo. Eh, mentre questi due film, quindi parte 2 e parte 3, lo slasher eh, inteso appunto alla venerdì 13 inizia a consolidarsi, ad essere ripetitivo essere, ed essere anche il suo bello. il suo bello, la sua caratteristica, quindi un po' ignorante, un po' semplice un po' di sesso, un po' di morti, un po' di, di splatter e ciliegina sulla torta, un bel villain con le sue caratteristiche diverse da, da quelle degli altri. L'edizione ha delle interviste molto interessanti e questi due cortometraggi all'interno eh, io la trovo veramente molto figa, Sono, subisco veramente un grande fascino eh, dalle, dalle steelbook proprio, cioè. Sono meravigliosi. L'unica cosa che non mi piace delle steelbook è il fatto che manchi appunto eh, tu tutte le caratteristiche, la sinossi, le foto dietro. Chiaramente eh, si preferisce farle così perché hanno proprio un look bello, però effettivamente eh, mi mancano un po'. Per cui io prendo, piego il cartoncino... E lo metto all'interno per non perderlo. Ah, c'è una cosa che mi piace molto, mi piace veramente tanto, eh, quando la vedo nei film. Anche in questo film, come in, in altri grandi cult, c'è una scena dove la ragazza, uh, che, de che deve, deve essere uccisa, sta leggendo Fangoria. Mi piace tantissimo come il mondo del, dei fan dell'horror entri all'interno dei film che poi diventano dei cult. Cioè, questo per farvi capire quanto Fangoria stessa, la rivista, la fanzine, quanto Fangoria stessa sia epica come, come realtà. Cioè è così epica che, viene, che finisce dentro a Venerdì 13 parte terza, che è un capitolo comunque fondamentale della saga, un cult, e, e rimane dentro al film, cioè è pazzesca questa cosa, cioè questa rivista ha una, una credibilità costruita nella, negli anni, nella storia pazzesca, addirittura viene citata, non è l'unico cult dove Fangoria finisce all'interno del film, quindi è veramente una cosa che a me piace tantissimo vederla, perché è il fan... Perché, perché è chiaro che la rivista nasce da grandi appassionati di questo genere e il fan che entra dentro al, a, al film Quindi sono realtà che si parlano E questa è una cosa che a me piace tantissimo Che la, la realtà produttiva e la realtà del fan O comunque del, del, del magazine, della stampa Che supporta questo cinema, che l'ha sempre supportato Praticamente entrano in simbiosi e si, ve, e si veda dentro il film, è veramente una cosa bella. Questa era, diciamo, l'ultima cosa che volevo che volevo dirvi su eh, Jason, scusate, venerdì 13 parte terza. Veramente figo. Edizione meravigliosa. Ehm, niente, questo è tutto per, per questa, questa edizione qua. Fatemi sapere cosa ne pensate.